Grazie Presidente. Per eh, ribadire la, la posizione eh, assunta dal Movimento 5 Stelle, e, che eh, insomma, è la stessa del consigliere Coglia, eh, c'è un problema di metodo che probabilmente le opposizioni eh, forse non conoscono, quindi io gli do notizia di, di una vicenda che è importante acquisire. Eh, il governo eh, di, di questo paese già da circa dieci anni ha adottato nella, nel momento in cui vengono prodotti gli atti legislativi eh, due fasi della costruzione delle norme. Una fase è chiamata diciamo, quella dell'analisi d'impatto dove quindi prima di scrivere una, un atto normativo o comunque amministrativo bisognerebbe diciamo, fare una serie di passaggi e anche eh, una serie di attività di consultazioni pubbliche o comunque di processi partecipativi per garantire che quell'atto sia scritto bene. A Valle dopo che l'atto viene diciamo, approvato eh, anche un anno dopo viene fatta un'attività di valutazione se quella norma sia o meno diciamo, opportuna e se effettivamente ha raggiunto l'obiettivo. Quello che stiamo facendo oggi rientra proprio in questa seconda categoria, cioè il consigliere Coglia, dopo aver in quest'Aula, dopo aver approvato eh, un anno fa quasi eh, questa delibera e questo regolamento si è resa conto di eh, alcuni miglioramenti eh, che questa delibera poteva avere, ma viva Dio se si fosse fatto negli ultimi 10 anni su tutti i regolamenti non avremmo avuto ad esempio il regolamento sugli istituti di partecipazione del 1994, non avremmo avuto il regolamento dell'accesso agli atti che è del 2003, non avremmo avuto il regolamento dei processi partecipativi che è ancora del 2006. Allora, Guardare quello che è stato fatto e migliorarlo, monitorarlo anno per anno, Presidente, in realtà è qualcosa che fa bene alla città. Perché in questo modo si garantisce che le azioni amministrative e le azioni diciamo, di questa amministrazione siano comunque destinate alla cittadinanza, agli operatori, a quelle che sono le esigenze del territorio. Quindi, viva Dio, se noi riuscissimo a, ogni volta che si approvano dei regolamenti a fare un check di se quel regolamento o quell'atto stia funzionando o meno, probabilmente questa città non avrebbe avuto i problemi che oggi ha. Grazie Presidente. Bravo.